Ciao ragazzi, non so se non notate che ho, non ho tagliato il video Allora, eh, oggi non avevo tempo di tagliarlo Ma sono andato un secondo nella versione 1.20 di Minecraft Allora, vedo... Allora, è completamente vanilla Io non ve lo posso dire perché non so come si fanno uscire gli FPS Perché se schiaccio F3 mi alza il volume Aspettate che tolgo l'audio Cosa che ho trovato strana è che se vado nell'inventario è buggato, buggato, ma buggato, come cioè, allora non so se notate i tasti come sono. Innanzitutto, e qui c'è scritto Search Items, ma se vado qua c'è scritto Survival Inventori. Cioè quella lì è la ricerca, quella azzurra e questa qua sotto azzurra è l'inventario della de sopravvivenza ma vabbè eh, niente eh, la volevo provare solo che ho trovato sta roba perché volevo provare a cercare quel cartello strano là, che, che stava su sulla sabbia solo che non lo trovo ah qui ci sono i blocchi colorati Peraltro, interessante ma vabbè eh, niente sto guardando un po' l'inventario vabbè, eh, ciao e al prossimo video